Ciao ragazzi, oggi recensione del mio nuovo power bank. Mi è arrivato da poco, lo sto provando da qualche giorno. Non mi posso lamentare. Questo è il mio vecchio power bank, questo è il nuovo. Molto piccolo, molto compatto e veramente mi trovo bene. Ricarica veloce da 22W,5 per l'iPhone Uh, poi abbiamo 18 watt per i samsung 5 watt anche per i dispositivi per esempio orologi cuffiette o altro molto utile che infatti l'ho cambiato l'ho preso nuovo che è questo qua ormai questo vecchio lo tengo da circa due anni due anni e mezzo e non mi trovo più bene come una volta uh, farò anche un video di confronto Uh, tra il vecchio power bank e il nuovo quali saranno le differenze comunque rispetto al nuovo il vecchio lo utilizzerò sicuramente ancora un po' perché c'è ancora un po' di voltaggio sapete come sappiamo i power bank vengono, si usano specialmente all'aperto se non avete un caricatore appresso sicuramente un power bank può servire assolutamente infatti io lo utilizzo per andare a mare lo utilizzo anche per stare in giro Uh, al lavoro, diverse cose infatti è molto utile uh, però rispetto a questo qua questo ha una ricarica da 5 watt massima uh, invece questo fino a 22 watt è un'ottima soluzione ora andremo a vedere ci sta nella confezione ci faccio una recensione su questo nuovo power bank grazie eccolo qua i power bank che amo Piccolino, compatto, si tiene bene in tasca. Schermo LCD con la possibilità di vedere la percentuale anche di ricarica. Dietro abbiamo la possibilità di collegarlo direttamente al telefono eh, in cui avete la possibilità quando giocate di aprire. È una cosa molto utile anche utilizzare per strada eh, i power bank piccolino. Rispetto al grande le differenze sono minime dal punto di vista, diciamo, di voltaggio perché hanno un voltaggio, tutte e due, da 10.000 mAh però vi ricordo che questa abbiamo la possibilità di arrivare a 22W per l'iPhone, per i Samsung 18W e per cuffiette o altro tipo di cose fino a 5W sicuramente uscirà una recensione tra tutti e due eh, tipo di power bank che utilizzo eh, fino a 5W allora Cosa esce nella confezione? Nella confezione esce un cavo USB tipo C, piccolino, esce anche una piccola custodia per mettere anche in Power Bank all'interno, veramente utile. Questa sarebbe la custodia del, eh, del piccolo Power Bank, ma molto potente. Marca INU, che è una marca che al momento non conosco, però sembra un'ottima marca. Io tengo l'S9 Plus. Che ha la possibilità di ricaricare circa due due ricariche più una mezza ricarica che vi permette direttamente di avere un telefono sempre carico e sempre alla portata di tutto infatti se andate al mare se andate a, in qualche parte qualche posto importante sicuramente è molto utile cosa possiamo dire di questo power bank allora io mi sto trovando molto bene allora, poi abbiamo se riesce a mettere a fuoco due porte USB di uscita, uh, output in cui avete la possibilità di caricare i telefoni due, e poi abbiamo l'input che sarebbe la USB tipo C per uh, il power bank, in cui ci mette circa tre ore. Abbiamo il foglio delle istruzioni, che ora vi faccio vedere la ricarica da 20 watt. Se mette a fuoco. Ecco qua fast charge 20 watt arriva a 3 ore se avete un caricatore da 5 watt 6 ore e se avete un caricatore da 5 watt con uscita 1 watt ci mette 10 ore di ricarica. Perciò io come sto notando ci mette circa a 20 watt 18 watt con una, un caricatore veloce eh, 5 minuti e ci mette circa 2 ore 2 ore 2 ore e mezza per caricare i power bank, perciò sono molto utili. Per invece se avete un caricatore più lento, sicuramente ci metterà, come scritto nelle istruzioni, circa 5 ore, 6 ore per la ricarica completa. Però vi ricordo, potete anche caricarlo un'oretta, arriva circa 40-50% e vi fa in base anche al telefono che avete. Se esempio avete una batteria da 2000 mAh, o 3000 potete arrivare sicuramente a sera tranquillamente infatti eh, questo tipo di caricatore lo trovate su amazon a un prezzo di 20 euro infatti il prezzo è molto buono per essere un caricatore portatile eh, ottimo eh, abbiamo, non abbiamo la ricarica wireless sarebbe appoggiare il telefonino sopra ricarica senza fili però comunque avere una ricarica molto veloce Uh, mi serviva sicuramente rispetto al mio power bank vecchio che ha una ricarica da uh, 5 watt. In conclusione è un power bank molto veloce, ricarica circa due volte al giorno il vostro telefono, in base anche alla batteria, in base a come lo utilizzate. Il telefono sicuramente è un'ottima scelta. Poi... Uh, non guardate a me che ne tengo due di caricatori Powerbank eh, Ve lo consiglio specialmente se andate a mare, in montagna O se andate a fare qualche viaggio eh, Sicuramente questo Powerbank molto piccolo Si tiene anche bene in tasca Vi faccio vedere subito In questo modo schema LCD Avete la possibilità anche quando giocate Di in questo modo che è un'ottima soluzione. Ma il telefono non ce l'ho presso, se non vi facevo vedere come inserirlo. Ma è facile, basta mettere eh, il filo a caricare e appoggiare il telefono qua sopra e il gioco è fatto. Non è certificato in acqua. Forse è bello, ragazzi! Se i Power Bank fossero certificati. Alla, eh, con P I, i P67 o i P68 sarebbe un'ottima soluzione, però, questa soluzione fino a mo non ho visto nessun power bank che ha questa funzione di avere la come telefoni o le casse, questo tipo di cosa. L'hanno messa anche sulle casse. Io penso sarebbe un'ottima cosa mettere anche su un power bank. Immaginare andare a mare con il power bank a caricare sott'acqua sarebbe. Una bella cosa ma credo anche per la corrente non lo faranno mai poi non lo so comunque il schermo è molto grande come come schema lcd e molto come anche molto piccolo tenere una capienza di 10.000 mAh per ricaricare un telefono non solamente con telefono come vi ho detto anche, eh, anche cuffie eh, casse e altro sicuramente molto utile vi ricordo non è 22 watt come è, è uh, per i samsung infatti solo per l'iphone arriva a 22 watt uh, per i samsung a 18 watt e per il resto sapete che vi ho detto tutto ragazzi con questo è tutto vi saluto da Techno Gigi, ci vediamo a confronto tra uh, marca Shamast e marca Inu in cui per me mettere a confronto questi due grandi power bank, alla fine sono tutte e due da 10.000 mAh con tutte e due lo stesso tipo di prezzo, vedremo qualche piccola differenza tra i due, quale consiglio acquistare perché questo è sui 20 euro, invece questo sta sui eh, circa 15 euro, 20 euro pure questo. Sicuramente è un'ottima soluzione Come avete visto si è spento prima questo Rispetto a questo perché è stato molto più veloce eh, Circa 30 secondi per spegnere questo powerbank Circa 35 secondi Sicuramente per voi queste differenze non sono nulla Per me però sono molto importanti Anche in velocità di un telefono eh, Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi